E buongiorno mondo, anche stavolta cerchiamo di confondervi le idee perché questa volta siamo in van con il mitico Buffo Burrone più la bicicletta dietro, stiamo andando a Romano di Lombardia per l'evento Gravel Sul Serio, ho scelto di fare la traccia più lunga, spero di riuscire a farla, al massimo poi taglio e faccio quella corda ma sono 115 km, oggi ci becchiamo con il mitico Gus e con Ferruccio. Però Ferruccio arriva domattina con un amico. Si sveglia alle 6, parte da Alessandria e arriva direttamente a Romano di Lombardia. Noi invece col van andiamo là, comodi, comodi, dormiamo lì, ci glassiamo, ci riposiamo e domani si pedala. Si pedala. Molto bene, ragazzi. Siamo arrivati a Romano di Lombardia. Siamo nel parcheggio a. 300 metri da dove parte domani la gravel sul serio non è il parcheggio che è adibito proprio al camper ma noi siamo solo parcheggiati non campeggiamo, dormiremo solo qui e quindi stando nelle regole siamo nel parcheggio giusto adesso aspettiamo la Simo che è là in fondo e sapete cosa c'è là in fondo? In bagno perché sta facendo la pipì Dopo. <ride> non voleva che ve lo dicessi però oh, la pipì la fanno tutti Scherzi a parte, ci prepariamo, andiamo a vedere un po' la zona dell'evento perché c'è lo street food, mangiamo qualcosina lì o sul camper decidiamo e a dopo ragazzi, vi facciamo sapere. alla fine abbiamo deciso che lo street food andiamo a sfruttarlo questa sera quando arriva anche Gus e quindi mangiamo il nostro pollo peperoni e riso basmati e lei ha una fame come al solito ma che nasone che gli viene con una <ride> camera così? <ride> ah, dopo. Many later. ragazzi non so come andrà a finire perché abbiamo già fatto un giro di vino allo street food e adesso siamo qui da Birramundi con Simo Gus Simo Simo è finito <ride> I, i, i Simo sono finiti e le birre sono cominciate Però basta. Buona birra a tutti Vediamo ah, oh. oh. poi a casa dritta sono altri tre E Grazie The next morning E buongiorno mondo, oggi è il giorno della grave sul serio. La Simo sì, sta preparando il caffè per tutti. Io mi sto vestendo. Gus è già arrivato ed è là che gonfia le ruote della sua bici. Io mi devo un po' riprendere perché stanotte non sono stato tanto bene, quindi. Speriamo, speriamo che vada tutto bene, il caos del camper è sempre presente, e via, si parte. Gus, oh. sei pronto per la giornata? No, io. buongiorno. Io ho un po' di mal di pancia, guardate come ci sta riempendo il parcheggio. Ma lì è perché hai paura di far brutta figura? Sì, sto inventando le scuse. Ah ok, io invece faccio brutta figura e basta. E, e niente, facciamo colazione, tanto qua la gente sta arrivando alla spicciolata come si dice, saremo almeno mille iscritti alla partenza più gli imbucati quindi invaderemo tutto l'argine del fiume, serio, per sul serio <ride> e dopo, ragazzi, mangio qualcosina, i biscottini qua, le le finte la Simo mi odia perché la riprendo al mattino appena sveglia abbiamo... Stato... <coughs> Penso... Dunque ragazzi, io e Gus stiamo pianificando una strategia diabolica all'italiana che... All visto che sta arrivando anche Ferruccio che avete già visto nei miei video e pedalerà con noi io e Gus faremo il circuito dei bambini di ieri, quello da 17 km lasceremo il cartellino da timbrare a Ferruccio che pedalerà per noi e da buon dipendente IMS bollerà per noi la credenziale del giro così faremo finta di aver fatto la grave sul serio. Mi gusto. Sì, ma lo sai che adesso l'Imps farà un'inchiesta interno per vedere cosa fa Ferruccio? Cosa fa Ferruccio si timbra per i suoi colleghi? Sì, sì, sì. Modello, <ride> cos'era? Tasterista, come si chiama? Come, come i, quelli del Parlamento. I... Ah, quelli che ti... votavano per gli altri. Eh, in Italia funziona così e abbiamo pensato di farla così anche noi. Noi staremo al bar tutto il giorno. No, si pedala, vero? No, no, si pedala, si, si pedala 21, 22 km. Si di muore facendo... sul serio, ma si pedala. Finita di dire le cassate, proviamo. Eh. Proviamo ad andare a prendere il nostro numero e si pedala. Documento d'identità alla mano, cercate il vostro gazebo. E depositate le bici anche dentro il recinto, altrimenti non riusciamo più a starci. E poi aspetto all'arrivo a rifiero ok, di la year, il Timbrini il numero di emergenza da chiamare. Ok, la vita, la... okay. Eh. grazie. Non è è proprio... La seconda colazione è quella più importante. No. Per me è la prima. Ma no, no. è un, un caffettino, voi avete già bevuto caffè. Io ho mangiato solo i biscotti, loro hanno bevuto il caffè sul campo e adesso si lamentano. Però La briochina al pistacchio no ancora. E adesso è arrivata? Sì, sì, adesso. Facci vedere la briochina, briochina, briochina al pistacchio. Aspetta. Allora la costa costava di più. Guarda. Guarda, la faccia della felicità. E finalmente partiti, 8.36, io e Gus siamo partiti, Ferruccio è già partito davanti a noi e ci frega. Guardate qua la rocca e... Niente, seguiamo loro, seguiamo loro. Sì. Gus carico, Giappino carico, andiamo a recuperare il ferruccio, che il malefico non ci ha aspettati. Maledetto! Ed ecco l'uscita da Romano di Lombardia. Da qua si comincia. Ci hanno già superato in mille. No, non è vero, solo uno che era a testa bassa. Così, così. Così, così. A cannone proprio, guardate Gouche Ecco eh, adesso lui inizia a spingere e lo recupera Oh già, oh yes Inizia a scaldare, io e Gus ci siamo tolti il primo strato, il giacchino io sono già abbastanza sudato, quindi il sole è alto, si sta bene e si pedala. È vero Gus? Yes! lasciato solo due minuti e questo sbaglia la traccia e si perde lungo il fiume. E <ride> eh, volevo goderti il paesaggio. Ragazzi siamo praticamente all'aeroporto di Orio al Serio che è là in fondo, credo non si veda, c'è un aereo della Ryan che sta per decollare e Gus ha detto che quasi quasi va lì e prende un aereo e torna a casa. Aeroporto di Cuyo e invece ci tocca pedalare, puoi vedere che siamo corretti sul ponte pedonale. Tante. Si va a, eh, guarda che fatica, la fatica di Gus, è a 56 km sì. Sì. al prossimo timbro, mangia <ride> panino e salame. E dopo 56 km pedalati siamo arrivati nel punto che ci ha spinti a pedalare fin qui il ristorio ora vi facciamo vedere fame grazie. grazie a te almeno abbiamo la benzina per tornare a casa Faccio vedere le persone che ci coccolano, Co <ride> addirittura. addirittura, loro sono quelli che ci hanno dato lo stimolo per pedalare fino a qua. Andare oltre. Andare oltre. Bisogna eh, vedere. Non dovete fermarvi, dovete <ride> andare ti oltre. So. Mettiamola sulla panchina e ci muoviamo più fine, finita la, la giornata. Giornata è lunga. Fate quella lunga o quella corta? Proviamo quella lunga. Poi al massimo chiamiamo l'Aci ci facciamo riportare indietro. <ride> Io sono, sono tesserato. Dove arrivo, arrivo, poi chiamo. Quando sul regolamento c'era scritto, occhio alla testa, avevano ragione. C'era scritto, attenzione alla testa. Non c'ho le corna. Ragazzi, qui è l'ultimo punto dove possiamo scegliere e decidere se fare il percorso lungo da 115 km o il percorso breve da 75 Quindi il percorso breve da qua ne avrà ancora una decina. E invece quello lungo ne avrà ancora una cinquantina noi il bivio l'abbiamo superato quindi come si dice non si torna indietro 115 per noi almeno si torna indietro dall'altra sponda sei pronto Gus a farsi 50 km? no non siamo pronti ma li faremo lo stesso lo facciamo solo per voi ragazzi a dopo ci sono nuvole, nuvole di moschini guardate qua la maglia come sono ridotto pensate in faccia, in bocca ne stiamo mangiando milioni, milioni sì, sì. Gus dice che sono tutte proteine Ah, moschini di merda dai Gus Anzi, la gravel sul serio fa davvero sul serio, anche quando c'è l'asfalto è così. E quindi è un po' come essere sempre in gravel. Dai che ci mancano 24 km, Gus è lì davanti un po' bollito, si è appena sparato un isostad e adesso si riprende. Lo spingo un po' io adesso da dietro. Dai, dai, pedala Gus, pedala! Siete ancora sorridenti, quindi è una bella cosa. Sì, sorridenti ecco. sempre. È veramente è una paresi, però <ride> avviene lo stesso. Cosa dire meglio chi arriva con calma, che dice siamo che poi di di ma oh, dove ce Lala. Dove devi andare? È domenica, Dove non c'è un premio, non vinci niente. Magari dalla moglie a casa, non lo so. Oh, La calma. moglie lavora. Magari non gli ha, non gli gli ha detto che, che veniva gli... a fare. Ma esatto. no, con calma tanto. Ultimo timbro effettuato, eh Gus. Però yes. mancano ancora 9 km. Gus mi sembra un po' bollito, eh. Voi eh, cosa ne sì. dite? Sono 2 km che ho un crampo alla gamba destra Uss. ma ce la facciamo, ma ce la facciamo, ce la facciamo. adesso lo, lo traino per un po' perché coraccio a ha una certa età non ce la fa più lui eh, sti vecchi, sti vecchi eh. andiamo, andiamo che ci aspettano le birrette, le birrette pedala Giappino, pedala Giappino e taci pedala e taci che devi andare a bere le birrette bookmaker inglesi ci davano ormai per spacciati e invece siamo a 300 metri dall'arrivo siamo in centro a romano lombardo e dai ci siamo ecco qua ecco qua Grazie. grazie, grazie mille. È qui dentro? Sì, è dentro. Andiamo bene! Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. Ragazzi, e come sapete, il premio del buon ciclista, anche per Gus, anche se lì è scoppiato, è sempre una bella birra fresca. Una me, una Gus. La fai gusto. Sì, sì, la birra no... Le trovo, la, la trovo la folla. Non riesco neanche a parlare. Proprio okay. sono cotto. Quindi com'è stata sta giornata? Dimmi un po'. Eh, bella, bella, molto, molto bella. Intensa. Intensa per me. Però molto bella, una bella esperienza. Non so se la rifarei con la mia stessa bici, forse magari la proverei con la mountain bike, ma la consiglio. Quindi? Venite a fare la Gravel Sul Serio per le birrette e per la ghiaia. A dopo ragazzi. Con la mia destra E buonasera a tutti ragazzi. Siamo di nuovo in autostrada direzione casa. Dopo aver fatto una giornata stupenda alla Gravel Sul Serio. Come avete visto ovviamente tutto lo ripeta Devo ringraziare Simone anima, cuore, e gambe, e testa della Gravel Sul Serio, perché organizza un evento non da tutti, con mille partecipanti non è proprio semplice, ha fatto una grande cosa, percorso molto bello e piacevole, e stancante, molto stancante come avete visto, per noi che siamo vecchi decrepiti e poco allenati, non ve lo dico, ma è un paio di mesi che non pedalo, quindi farvi 115 km è stata bella dura ma comunque ce la siamo portata a casa e adesso portiamo noi a casa ciao a tutti buonanotte